you I rifiuti sulla strada sono un atto di inciviltà. Tu fai la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.